Come avete visto eh, ringraziamo eh, Fatima che è, è il nostro nuovo volto di Teologia 1, ha pensato bene insieme a Sara, a Marcos, a Carlos, a David di eh, aggiungersi con l'idioma russo, la madrelingua ovviamente, e tedesco perché ha studiato in Germania e quindi ha studiato anche la, la, la mia disciplina. La ringrazio tantissimo, è una persona meravigliosa, avrete modo di apprezzare i suoi commenti, porterà avanti degli, degli studi di cristologia e quindi le diamo il benvenuto nel nostro, nel nostro team, grazie Fatima, grazie per la tua perizia, grazie per il tuo lavoro per questo canale e abbiamo già visto che solo la tua comparsa, molte persone hanno pensato bene di telare, eh, non so cosa farci. Noi andiamo avanti con lo studio, mi dispiace se qualcuno rimane dispiaciuto, o offeso da questa cosa, non sappiamo, non sappiamo cosa dire, noi dobbiamo solo ringraziare chi curerà le rubriche di teologia in lingua russa e in lingua tedesca. La gloria di Dio, non alla gloria delle persone. Fatima, grazie, il Signore ti benedica, e esattamente come agli altri fratelli che in idioma diverso dall'idioma italiano portano la riflessione della parola di Dio e gli studi di, di, di teologia in tutte le lingue del mondo. Grazie. Guten Tag, liebe Freunde. Ich heiße Fatima Fazliahmetova und begrüße euch herzlich auf dem YouTube-Kanal Theologie 1. Mit diesem Video eröffne ich eine neue Rubrik, die dem deutschsprachigen Zuhörer gewidmet ist. Schritt für Schritt werden wir die Werke von dem berühmten, italienischen Theologen Walter Bini studieren. Ich glaube, es wird interessant, nicht nur für die Zuhörer, die sich anfangen, die Frage über die Existenz und Natur Gottes zu stellen, sondern auch für die Theologen-Experten. Also, bleibt mit uns!